Andrea ovviamente quadernino rosso, oggi recensione, anzi classifica delle 10 migliori scarpe con il plate, ossia con la piastra in fibra di carbonio come è evoluto il mercato nel 2022 rispetto al 2021 e quali sono di fatto i criteri che abbiamo adottato nella scelta di questa classifica. Intanto ciao, beh, stavo pensando che era uscita qualche scarpa che non abbiamo ancora avuto la possibilità di provare. Tante marche hanno fatto doppia scarpa, quella più, diciamo, reattiva e più bassa per le gare più corte quella invece per le gare più lunghe. Eh, ci siamo un po' scornati su qualcuna, ma alla fine abbiamo tirato fuori questa classifica qua. Sì, sicuramente non abbiamo, e questo siamo davvero dispiaciuti, testato le famose On Eco V3, che sono quelle tra l'altro che hanno visto vincere la mezza maratona di, di Ravenna e delle quali si parla in maniera molto, molto positiva e hanno fatto il record dell'Ironman, eccetera, eccetera, invece abbiamo escluso le Scott che comunque sono ottime scarpe e vengono eh, utilizzate da molti podisti africani per correre le maratone perché secondo noi sono, sono dure però di fatto comunque noi queste scarpe le abbiamo testate tutte e abbiamo deciso di scegliere una e una sola per ogni marchio non abbiamo neanche provato le Alpha Fly Next 2 e non abbiamo provato neanche le, le Adidas le Adios Pro 3 però vabbè Arriveranno. Venendo alla classifica Andrea al decimo posto abbiamo messo in casa Keep Run di Decathlon le KS900X. Cosa ne pensi di questa scarpa e eh, soprattutto eh, perché l'abbiamo inserita in classifica? Beh, l'abbiamo inserita in classifica perché intanto è stata la prima scarpa di Keep Run eh, con, eh, con la piastra. L'abbiamo inserita in classifica perché utilizzano una mescola comunque buona. Diciamo che è un buon punto di partenza per, per Kipran con le scarpe da gara in carbonio e soprattutto perché comunque anche il prezzo è allettante. È una buona scoperta. Invece Andrea al nono posto in casa Sketchers abbiamo inserito le famose Speed Freak delle quali abbiamo fatto una recensione chiaramente... Non sono scarpe super distribuite in Italia, però comunque sono molto veloci. Ora allora, peccato perché è davvero la mescola super, un'impostazione di corsa tutta spinta in avampiede, per me una grandissima scarpa, peccato che non si trova da nessuna parte, però tanta roba. Dopo lo Zoom X è stata la, la seconda mescola che è arrivata sul mercato, uh, così leggera e reattiva, davvero le scarpe erano leggerissime, però davvero non si trovano. A me questa cosa qua mi fa impazzire perché potevano essere una rivoluzione. Invece Andrea all'ottavo posto abbiamo inserito in casa altra le Vanish Carbon delle quali abbiamo sicuramente una buona opinione e che sicuramente almeno sulla mezza maratona possono tra competere con le scarpe più famose. Sì è una scarpa non durissima, una buona reattività, io non sento così tanto la piastra sicuramente è molto stabile, è eh, una scarpa veloce Um, aveva quel, quel piccolo problemino della, del battistrada un po' duro, però uh, conta che altra non aveva mai fatto neanche lei scarpe da gara così spinte, e con questa qua invece è entrata anche lei nel mercato. Sì, chiaramente ha un range di utilizzo un po' più ridotto rispetto alle altre perché appoggiando di tallone questa scarpa non è assolutamente adatta. No, beh, è una scarpa in effetti da, da corsa di avampiede è anche più comoda di altre perché essendo bella, bella, bella ampia non è male. Invece Andrea al settimo posto non abbiamo testato il modello eh, X3, abbiamo testato solamente il modello X2, non c'è una grande differenza a livello di velocità però abbiamo messo le Oka Carbon X3. Si sì, era cambiata un po' la tomaia, bella anche. È una scarpa diciamo che più per la seconda parte di atleti della maratona, quelli un po' più lentini. Io la consiglio perché è una scarpa comunque molto stabile, molto reattiva ed è utilizzabile secondo me un po' da tutti, anche chi vuole cercare una performance una, sulla maratona ma corre sopra i 4,30 km. Chiaramente non abbiamo incluso invece le Rocket X2 che sono quelle con la mescola in paybacks che purtroppo non sono disponibili ma delle quali sicuramente appena arriveranno faremo una recensione completa. Sì, eh, quando arrivano le Rocket X2 le proviamo. Eh, io ho le Rocket X1 ancora in casa eh, le stavo usando anche per farci lenti ultimamente, quindi eh, lenti svelti. Invece rispetto all'anno scorso una piccola tra retrocessione stiamo parlando in casa New Balance delle Elite V3 che sono appena uscite, sono state introdotte alla Maratona di New York, noi abbiamo testato soltanto per ora il, mo il secondo modello, testeremo sicuramente anche il terzo appena arriveranno nei negozi, cosa ne pensi? ci sta a metterla qua, forse meritavo qualcosa in più, ma mi ho deciso di metterla qui eh, perché è un'ottima mescola, non ha avuto grandissimo successo in generale, però secondo me è tanta, tanta roba. Sì, il paradosso è che è molto più democratica, almeno dal punto di vista della, della corsa, non certo del, dal prezzo di listino, e, però chiaramente a dei colossi davanti a lei al quinto posto invece abbiamo messo le endorphin pro 3 di soconi le quali sono sicuramente delle scarpe davvero molto reattive hanno migliorato la mescola rispetto al modello precedente sono anche state alzate di qualche millimetro e quindi ora sono davvero in competizione con tutte le scarpe premium delle aziende più famose Chiaramente nei prossimi mesi usciranno anche la versione Elite e di conseguenza per questa ragione le abbiamo solamente messe al quinto posto, non vediamo l'ora che esca pure questa versione così probabilmente potranno salire sul podio l'anno prossimo. Al quarto posto, è stata un po' dibattuta la discussione, abbiamo messo le Puma Deviate Nitro Elite le abbiamo messe solo al quarto posto perché forse per la maratona potrebbero non andare bene, ma sicuramente invece se avessimo fatto la classifica pensando alle gare più corte, questa probabilmente poteva addirittura vincere. Sì, prima ne abbiamo discusso, a me è piaciuta davvero tanto come scarpa da da gara per gare corte, in effetti sulla maratona boh, mi fa venire qualche dubbio, anche se un atleta leggero secondo me la porterebbe molto bene. Devo dire che ho decantato così tanto il Nitro Elite, che secondo me era davvero clamoroso, eh, si è un po' indurito, non ho capito se, se per come le ho tenute in casa che hanno preso troppo caldo o le ho strausate, quindi si è schiacciato troppo. Però per il resto era davvero una mescola clamorosa, a qualcuno sono piaciute tantissimo, a qualcuno non troppo. Io ne sono davvero quando faccio le gare da 5 km con tante curve usavo sempre loro per avere più stabilità possibile. Peccato che a Firenze non potrai utilizzare invece la versione pensata per la maratona in casa Puma, però probabilmente questa potrebbe essere la prossima scarpa da testare e sicuramente la testeremo. Sì, guarda, peccato perché davvero quella schiuma lì è clamorosa, la Fast R è... Era una scarpa molto strana, mi faceva un po' di paura la lama che usciva così e che, che rischia di rompersi. Mi è dispiaciuto non poterla utilizzare. Invece Andrea al terzo posto, io forse abbiamo discusso, ripeto, tantissimo su questa classifica, l'avrei messa anche un, a una posizione un po' più in alto, però sono d'accordo con te e siamo lì e chiaramente a questo livello dipende molto dai gusti individuali, abbiamo messo le ASICS Metaspeed Sky Plus. Cosa ne pensi di questa scarpa e come si è comportata in corsa? Diciamo che è una scarpa stabile, che, che fa molto piacere. Ha una schiuma un po' più duretta rispetto ad altre. Eh, diciamo che è una buona via di mezzo e può andare bene per tutti. Ha un'ottima un reattività, un'ottima stabilità. Quindi l'abbiamo messa qui anche perché, vabbè, dopo vedrete. Invece Andrea al secondo posto eh, però qui eh, la questione è molto molto molto complicata abbiamo messo e il tuo secondo posto e invece il mio primo posto il tuo primo posto è il mio secondo posto quindi facciamo siccome siamo democratici eh, decido io I'm the boss al secondo posto abbiamo messo le adidas adios pro 2 e 3 2 perché comunque si trovano a un prezzo molto affordable su internet in questo momento le tre perché sono comunque quelle più veloci in casa adidas cosa ne pensi a uh, primo acchitto non erano secondo me una scarpa così tanto reattiva devo dire che usata nelle gare sarà che le gare dove mi sono sentito meglio alla fine forse ho fatto i miei due personali lì, praticamente, con le Adios Pro 2, quindi sai, quando, quando vai bene con una scarpa poi è la migliore della terra. È una scarpa un po' strana, bisognerebbe provarla per capire quello che sto dicendo. Non si riesce a correre benissimo fino a che non riesci a trovare il punto di appoggio perfetto e quando lo trovi è clamorosa, vai, vai, vai, vai, vai e c'è proprio una spinta uh, sull'avampiede super. Non è una rullata che devi fare ma appoggiare direttamente di avampiede e senti proprio la spinta della scarpa in avanti, sembra proprio che sia ancora spinta lì chiaramente nei prossimi giorni appena possibile testeremo anche le pro 3 chiaramente è ovvio che non abbiamo tutto questo tempo per fare tutte queste recensioni però scusateci invece al primo posto come l'anno scorso i'm sorry ma le nike vaporfly next Percent 2 sono on top della classifica? Ah, guarda qua abbiamo un po' discusso perché non le stavo trovando più la scarpa fenomenale sarà che incomincio ad invecchiare eh, io ero rimasto innamorato delle 4% poi mi erano piaciute un sacco le Next 1 forse anche per quel motivo per, dove ho fatto tutti i personali le ho fatte con quelle con le due non ho fatto credo, neanche un personale, quindi non lo so, è una roba mentale, non la sento così reattiva come la 1, eh, non sento la piastra in carbonio come la 1. Comunque Andrea, a livello di scelta, secondo me le prime quattro aziende hanno prodotto delle scarpe, tra virgolette, superiori e poi la scelta individuale credo che eh, dipenda un po' dalla persona e comunque noi abbiamo fatto tutte le recensioni vi consigliamo di guardarle, sei d'accordo? L'unico consiglio che vi posso dare è al massimo, se proprio è scatola chiusa Vapor e le Nitro Elite per chi corre un po' di rullata diciamo, tallone, mesopiede, avampiede, eh, invece per gli avampiedisti consiglierei le Sky o le, le Adios Pro 2 o 3. Va bene, nei prossimi giorni cercheremo di fare le recensioni delle scarpe con plate che non abbiamo ancora per ora recensito. Sarebbe davvero gradito se vi iscriveste al canale. Mettiamo comunque qua sotto i link per gli acquisti e quindi vi consigliamo anche di acquistare attraverso i nostri link. Grazie Andrea, Stay Strong e Keep Running ti eh, vorrei assolutamente offrire le eh, Pro 3, però eh, servono i, i coffi. No, vi ringraziamo anche per, per il supporto che ci date. In effetti adesso per prendere queste Pro 3 qua ce ne vogliono di caffè. Ciao, alla prossima. Ciao, grazie.